questo è un nuovo video, oggi faremo un video su Italy versus Canada, wow, ho fatto due video sul Canada, di seguito qualcosa succederà. Allora, prima di tutto voglio dirvi che forse questo sarà eh, l'ultimo video che pubblicherò prima, di, eh, prima del matrimonio, prima di quelle cose là, perché non so se avrò tempo di filmarne altri prima del matrimonio, eh, quindi se non mi vedete tipo per un, due settimane su YouTube non è successo niente. Mi potete sempre seguire su Instagram perché lì sarò molto molto attiva e dovete seguirmi là se volete vedere in anteprima le foto del matrimonio. Oggi facciamo un video che è un Italy versus Canada e eh, parleremo delle spese quotidiane che uno deve affrontare in Italia e uno che deve affrontare in Canada per capire qual è il paese più costoso tra Canada e Italia. Questa idea l'ho presa da Tia che lei l'ha fatto però con l'Italia eh, verso Stati Uniti, io invece vi parlerò del Canada. Quello che io voglio specificare qua eh, è il fatto che io sono pagata in dollari canadesi voi in Italia siete pagati in euro quindi se io dico che una cosa costa 80 dollari lo so che 80 dollari sono 60 euro uh, però per me 80 dollari è come se 80, fossero 80 euro per voi uh, devo specificarlo sempre perché ogni volta che mi lamento di qualcosa la gente convertisce i soldi e dice ah, vabbè di cosa ti lamenti uh, mi lamento perché io sono pagata in dollari canadesi mica in euro ok niente questa era la piccola premessa che dovevo fare allora primissima cosa <ride> Primissima cosa, macchina e benzina. Allora, io in Italia non ho mai posseduto una macchina, però i miei hanno posseduto una macchina, eh, però so per certo che la benzina in Italia costa molto di più rispetto al Canada e che avere una macchina comunque è molto più affordable qua in Canada rispetto all'Italia, perché dovete capire che qua la gente, non appena prende la patente, quindi stiamo parlando di gente comunque di 16, 17, 18 anni, hanno tutti la macchina. Eh, hanno tutti la macchina, magari sì, perché magari i genitori li hanno regalato, la macchina sia perché se la sono comprati da soli sia perché magari gli hanno dato la macchina uh, usata dei, dei genitori, che ne so. Ovviamente, dovete capire anche che tanti prendono comprano le macchine usate. Uh, non c'è tempo di fare i fichetti. Io so che in Italia uh, qua nessuno dei miei amici, nessuno di gente che conoscevo aveva la macchina usata. Tutte avevano una macchina nuova non appena prendiamo la patente, cioè io, io onestamente se avessi un figlio, un o una figlia che prende la patente e che è un neopatentato ehm, non gli darei neanche la bicicletta, cattiva che suonava questa, no, ehm, non gli comprerei una macchina nuova perché onestamente quando sei un neopatentato c'è gente che ha preso la patente ma non se la merita, quindi <ride> un po' meno eh quindi qua giustamente tutti hanno una macchina usata, nessuno si vergogna, pure la mia macchina è vecchia tipo di 12 anni per dirvi, eh, ma va ancora da dio, consuma pochissimo, quindi diciamo che, eh, possed eh, ma che spavento, Gesù. Quindi, possedere una macchina qua in Canada è assolutamente ehm, più realistico come cosa rispetto all'Italia. Poi c'è da mettere le mani avanti e del dire che in Italia comunque abbiamo tanti tanti trasporti, che abbiamo i treni, che è una cosa da non sottovalutare. Emma hai fatto rientrare la mosca in stanza. Vediamo che Trenitalia funziona quando gli pare, però comunque avere il treno non è cosa da poco perché qua per spostarsi sulle grandi distanze... Devi prendere la macchina a prescindere perché ci sono pochissimi autobus che collegano le città, perché comunque le distanze appunto sono grandi, però a prescindere comunque non è impossibile avere una macchina, pure se sei uno studente poraccio non è impossibile averla, l'importante è prendere magari una macchina usata, quindi pagarla meno, una macchina che non consumi lira di dio, e la benzina eh, ha un costo abbastanza decente. Quest'inverno la benzina ha avuto un costo esagerato, più, più del solito, però durante l'estate costa dai... 1,10 e 1,20 di dollari, quindi non è quasi niente, eh, ovviamente dipende anche dalle città, spesso nelle città più piccole costa di meno, qua stiamo parlando di Montreal, quindi giustamente costerà sempre un pochino di più. gli abbonamenti dei trasporti Gesù Cristo, questa è una cosa che eh, io piango ogni volta perché io eh, quando ero studente non pagavo gli abbonamenti perché eh, non vale per Montreal però questa cosa, eh, studiavo in una città più piccola dove se, eri, se eri studente all'università di Sherbrooke appunto non pagavi l'autobus perché era l'unico trasporto che c'era in città, era l'autobus, non c'erano metro robe. Quindi non pagavo ed era bellissimo, quindi per due anni ho usato l'autobus senza pagare, poi mi ero comprata la macchina, quindi ciao. Qua a Montreal se sei studente paghi praticamente la metà dell'abbonamento, il che è molto va, cioè è un bene. Io invece che sono lavoratrice, <ride> sfigata, eh, pago 85 dollari al mese, 85 dollari, io uso la metro tutti i giorni per carità, bla bla bla, però 85 dollari al mese sono un pochino... Quando, soprattutto, penso al fatto che io in Italia pagavo 25 euro per avere battello, autobus e tram. un'altra mm. cosa è l'abbonamento del telefono: di questa cosa, se mi seguite fin dall'inizio, lo sapete. Mi sono lamentata un botto di volte. Ovvero, che io le tariffe, le tariffe telefoniche qua in Canada sono molto costose. Io, per esempio, pago 60 dollari al mese per avere tipo 8 giga chiamate e messaggi illimitati verso tutti, perché vabbè, qua i canadesi usano i, i, gli sms, eh, manco fossimo negli anni 90, loro li usano, quindi ha un senso, e le chiamate, non chiamo nessuno, nessuno mi chiama, cioè a cosa servono? Quindi principalmente io pago 60 dollari per usare internet principalmente, cioè, vabbè, questa cosa mi fa molto molto piangere e ultimamente fa piangere anche lui, dopo che è stato in Italia e ha visto che pagavo tipo 8 euro al mese per avere un botto di cose, questa cosa mi spezza ancora il cuore l'altra cosa sono gli affitti allora io devo dire che Montreal potrebbe essere paragonata a una città tipo Milano o Roma come grandezza non so se mi spiego non so se tipo è un paragone eh, preciso o meno ovviamente c'è da dire che il Quebec la regione del Quebec è molto meno costosa rispetto ad altre regioni del Canada quindi a prescindere Montreal nonostante sia una città molto grande molto importante costa comunque meno rispetto ad altre città, costa addirittura meno rispetto alla città come Quebec, eh, che è anche più piccola, fa pure per freddo e non c'è molto da fare. Eh, e niente, quindi Montreal alla fine non è così male, però ovviamente di affitto comunque si paga abbastanza. Ovviamente parlo per me, che io Vivo con lui, quindi siamo in due, ci serve un appartamento solo per noi. Quando ero studente però, era una città molto piccina, non pagavo cazzo, non pagavo proprio niente, pagavo una cosa come 300 dollari al mese, tutto incluso, tutto incluso, eh, e vivevo con altre persone però. Qua invece pago praticamente il doppio, uh, paghiamo tipo 1000 dollari al mese niente di incluso. Qua non si paga l'acqua, però si paga l'elettricità, quindi nell'elettricità nell rientra uh, l'acqua calda, ovvero l'acqua calda, um, e il riscaldamento. Ovviamente durante l'inverno pagherai un pochino di più dell'elettricità, però, ripeto di nuovo, siamo in Quebec, qua l'elettricità costa molto meno rispetto ad altre regioni perché qua si usa l'idroelettricità non so se questa sia la traduzione ecco perché a Montreal ci sono così tante compagnie di videogiochi perché l'elettricità costa una miseria e quindi loro non vogliono pagare l'elettricità e loro hanno bisogno di tanta elettricità per fare i videogiochi <ride> e niente, quindi sì, da un, parte, da un punto di vista le spese diciamo per un appartamento sono principalmente bollette eh, e l'affitto quindi noi paghiamo 1000 insieme, quindi 500 a testa e poi le bollette sono quelle dell'elettricità eh, che in inverno costicchia un po' di più, per esempio non so, pagavamo in inverno, forse pagavamo 80 dollari al mese e durante l'estate paghiamo una cosa come 40 dollari al mese. Non so se sto dicendo cose sì e no, perché c'è il pagamento automatico. Chi, chi, chi le guarda quelle robe, quindi eh, sì, quindi non, per le spese so, è quello, non c'è altro. Io so che in Italia ci sono quelle spese tipo per la spazzatura, la spesa per il gas, la spesa per quello, la spesa per quest'altro, le spese condominiali. Ehm è quella roba, quindi no eh, poi qua oltretutto non devi neanche dare la caparra quando prendi una fitta un, un appartamento quindi cioè, tu dici solo voglio l'appartamento loro ti dicono va bene, benvenuto, fine tu non dai la caparra e se qualcuno vi chiede la caparra è illegale, quindi sì La cosa sono eh, la spesa la spesa per cibo, cose allora la spesa vi dirò eh, ci sono dei pro e contro eh, sono sicura che però in Italia quell'Italia comunque vince per essere per eh, costare meno per quanto riguarda la spesa, prima di tutto qua costa tutto troppo ok? Tutto, tutto costa troppo pure nel negozio, pure nei negozi di spesa, cioè nei supermercati più pezzenti, quelli in cui io andavo da studente, comunque le cose costavano tanto, pure quelli tipo i no brand, i no brand name ecco, eh, ovviamente qua dovete anche capire che eh, se siete italiani fissati eh, con le cose italiane, eh, scordatevelo nel senso che sì, troverete quei prodotti però costeranno molto di più quindi please eh, che state venendo in un altro paese ehm, non lamentatevi se la gente non ha i vostri prodotti perché manco io quando torno in Italia trovo il mio burro d'arachidi e il mio sciroppo d'acero quindi, shh. bene, perfetto quindi diciamo che per quanto riguarda la spesa sicuramente qua in Canada ci sono ehm, ci sono più prodotti <ride> non so come spiegarlo cioè ci sono più prodotti tipo diciamo uh, variabili mentre in Italia abbiamo tante cose italiane giustamente sì l'Italia ha un botto di cose, un botto di fromaggi, un botto di prodotti, cose che qua magari non li trovi. Io ovviamente vi dico all'inizio magari ci soffrivo di più per certe cose e poi mh, boh, a un certo punto te la metti via perché o oh, sei foraccio quindi non ti puoi permettere un formaggio o oh, semplicemente quelle cose che mangiavi in Italia magari non è che ti piacessero ma le mangiavi perché sì, tipo, tipo a me il ragù fa schifo, quindi per farvi capire, vabbè adesso non lo mangerei perché sono vegetariana, però nel senso che non, non mi piaceva, quindi se non lo trovavo qua non era la fine del mondo. Eh, però ci sono alcune cose che costano, costicchiano purtroppo e quando io faccio la spesa anche se cerco di stare attenta, uno perché cerco di stare attenta a non usare plastica, cose bla bla bla, un'altra un cosa cerco di stare attenta eh, anche ai prezzi e tutto perché no, non vado mai al supermercato dicendo sì sì sì senza guardare il prezzo, purtroppo non sono ancora col livello di vita ecco. Uh, però per quanto riguarda la spesa, molto probabilmente vincerebbe l'Italia, perché i prodotti assolutamente costano molto meno lì, uh, a prescindere da qualsiasi cosa, che sia italiano, che sia, boh, che sia altro, ma vabbè, i supermercati italiani, giustamente uno compra cose italiane. Uh, quindi sì, purtroppo la spesa è un fattore... Uh, perché costa tanto. Poi ovviamente le schifezze costano una miseria. Se tu vuoi essere ciccione e mangiarti tante cose di merda è il tuo mondo, perché costano poco costano poco le schifezze io non ho bisogno di schifezze, ho bisogno di cibo voglio le mie, i miei pomodori l'altra cosa sono i ristoranti eh, questa cosa non è perché costi meno cioè non è che i ristoranti qua costano meno l'unica cosa è che ci sono dei ristoranti variabili ci sono un sacco di fast food ci sono un sacco di takeaway, ci sono un sacco di negozi asiatici di take away tipo cucina asiatica eccetera eccetera ci sono tanti ristoranti insomma eh, c'è la variazione che è una cosa che apprezzo molto del Canada rispetto all'Italia che magari ci so quello, cioè ci solo la pizza e basta, ecco sto scherzando prima che qualcuno si offenda sto scherzando. Um, quindi eh, c'è una variazione enorme di ristoranti, l'unica cosa che giustamente comunque rispetto all'Italia costano. Uh, non costano così tanto, però l'unica cosa che costa qua il problema è che tu hai un prezzo, poi però ci devi aggiungere le tasse e poi ci devi aggiungere. Um, la mancia, quindi giustamente quando tu vai a mangiare fuori ti passa la voglia, perché ogni volta pensi, sì vabbè adesso compro una pizza da 10 dollari, poi ci devo aggiungere 1,50 50 di tasse, poi ci devo aggiungere un altro $1,50, 2 dollari di mancia, si fanno 15 dollari, poi se bevo la coca cola mi costa 17, insomma esci fuori spendi 20 dollari e non hai mangiato niente, l'unica cosa positiva è che l'acqua è gratis, quindi se avete sete e non volete bere qualcos'altro, l'acqua non la pagate. Bene, io mi fermo qua, magari questa lista la continuerò, farò degli altri video, giusto per non fare i video troppo lunghi. Se avete domande inerenti a questo, a questo argomento, fatemelo sapere, magari tipo ditemi oh, quanto costa questo, quanto quest'altro", così magari nel prossimo video posso metterlo. Niente, spero che questo video vi sia piaciuto, noi ci vediamo la prossima volta, ciao!